Benvenuti a casa mia, per entrare sappiate che dovete fare le scale, poi si entra da questa porta, ma se volate potete anche entrare dalla finestra e non fare le scale, oppure lanciarvi dal piano di sopra facendo parkour con la bicicletta, a voi la scelta. Quello sulla destra è un cesso con la tavoletta alzata, l'ho lasciato così per farvi sentire più a casa vostra. Facciamo un attimo il tondo per vedere un tavolo con le ruote, che in questa casa uso un po' come jolly, e in questo momento mi torna utile per fare delle registrazioni audio con il PC. Andiamo avanti per vedere l'ultimo modello di bidone per l'immondizia. Trovate in descrizione il link per acquistarlo su Amazon. Andiamo ancora avanti per vedere la cucina con la dispensa. Mi piace tenere la frutta a vista. Non vorrei mai che fossero i moscerini a ricordarmi della sua esistenza. La porta finestra è aperta. Decido così di passare. Quanto è vero che non ho preso il volo mi trovo su un luminosissimo terrazzo con le pareti in mattone e le persiane sporche. Questo sempre per farvi sentire a casa. Mi imbatto in un'altra porta a finestra aperta decido ancora una volta di attraversarla. Davanti a me c'è un letto pieghevole, modello ragazzo di campagna di Pozzetto, con uno sgabello che fa anche da comodino, e un armadio per tenere coperte, vestiti e tappetini. Andando avanti incontro una porta aperta. Decido di attraversare anche questa, un termostato e un tavolo vicino all'uscita che uso per non dimenticarmi delle cose quando esco. Questo mobile azzurro contiene l'apparecchiatura che uso per i video. Quest'altra porta aperta lascia intravedere un bagno. Decido di entrare e di esplorare anche lo specchio a sinistra. Da destra arriva della luce. C'è una porta finestra, ma questa volta è chiusa, quindi il giro finisce qui. Fuori possiamo intravedere un tappetino. Probabilmente qualche ora fa doveva esserci il sole. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo Home Tour.